Come vedete ci sono tutti i salti coperti Tutti con l'enduro Eccetto ovviamente il pazzo Perché vabbè è schifoso Non ha solo la dirt Quindi vabbè fa niente Oggi non usiamo il Monza Pizza Bike Park Ma andremo a fare Urban Downhill a Monza Nella nostra città natale Non la tua E dove sei te? Io? Eh compaio non lo sa Ci di Bolzano sogno Dai muoviti Dai vai giù dalle scale E taglie! Eh. Oh no Madonna Madonna, avevi già rischiato la morte, pazzo! Pazzo, non ti ho mai visto impennare? Tra ah, l'altro vorrei farvi notare ragazzi il pazzo che è proprio in modalità centro con borsello marsupio comunque poi con noi oggi abbiamo il buon ipo costruttore di salti in brianza signor Sasso che rompe tutti i pezzi delle bici esistenti immaginabili e poi si presenti loca cosa fai scrocco ma bello comunque quel salto lì eh rifacciamolo Bello, don't try it is tom ci ha giunto anche il buon cesta ponza no, pizza cesta. Oh, prima di tutto gelato oh, sì. fammi vedere se è su satisfei c'è una bella gelateria qua vicino dov'è l'albero dei gelati albero del gelato è buonissimo yes. eccoci oggi offro quindi un gelato potete, potete anzi quello che volete dai facciamo accettate voi Satispay come pagamento allora io ho una granita Prego. quindi allora devo semplicemente selezionare l'albero dei gelati giusto il 21. totale 21 basta invia. arrivata già per 4, giusto. Se. madonna velocissima Ah è più comodo che pagare con, con la carta Cazzo ho schiacciato 21 e gli era già arrivato Ragazzi è la prima volta che uso Satispay per pagare L'obiettivo che avevamo proprio anche di questo video era uscire e fare il giro in bici senza portafogli Cioè solo col telefono, con l'app praticamente voi potete sia pagare sia essere pagati Quindi ricevere denaro Io ho selezionato la gelateria che era l'albero dei gelati Ho messo l'importo di 21 euro, schiacciato in via e gli è arrivato Con Satispay voi non, non lasciate mai i vostri dati personali della vostra carta all'attività dove pagate Perché Satispay Spei è direttamente collegato al vostro conto corrente La cosa bella ragazzi è che Non dovete avere il portafogli dietro Ma quando andate in bici il telefono in tasca Potete pagare Se perdi il telefono Se perdi il telefono se ne grazie. Ma sti cosi qua si piegano Allora vi pattina contro Hai salto giù di qua dai, secondo me si riesce a saltare via tutta Allora, piccioni, ne ho già preso uno a Milano in centro, eh State attenti Se lo faccio io mi si rompe la bici Occhioncina Arrivo! A occhio col bambino! Ragazzi abbiamo trovato la scalinata perfetta per la sgheppata! Ah, oh, pedala che ti sento in testa! Vedi quella rotonda lì, è così perfetta per vederti in centro alla rotonda urlare Il pompiere paura non ne ha Vai fatto Il pompiere paura non ne ha Pompiere paura non ne ha <ride> Intrattenimento sempre top del pazzo vero? Ovvio, è il pazzo Vai cesta, vai cesta, dritto dritto Bravo Ah! grande cesta attraversiamo va occhio macchine occhio ciao ragazzi per i veri fan questa scalinata la riconoscerete perché è la scalinata dove abbiamo fatto uno dei toto ti spiega come allenarsi in città un panino Oggi non c'è l'alboreto. Adesso vi mostrerò come si fa ad attivarlo. Come si fa ad attivare l'alboreto? Pronto? Buongiorno anche a lei. Cosa sta facendo di bello? Sto studiando. Andiamo lì allo 039 a prendere qualcosa da bere? Vieni un attimo con noi. Ma è lungo cazzo. Devi, devi fare un semaforo. Ma adesso, adesso? Eh, no, dopo dopo. Ah, va bene. Dai, eh, ci vediamo buongiorno. lì. Ah, buongiorno. Comunque ti fai sempre vivo solo per le scroccate. Ho finito di lavorare al kindox. Oh, è bello. Possiamo sederci di tutta Altra cosa super comoda di Satispay è che potete inviare soldi direttamente ai vostri amici o dividere addirittura il conto quando fate tipo uscite a mangiare e invece che stare lì con i soldi di qua di là o uno paga e poi si divide oppure pagate direttamente al ristorante con Satispay. Stimana scorsa eravamo in Austria, in Innsbruck, l'Alboreto mi ha pagato il bollino austriaco, purtroppo adesso basta andare nei contatti, Alberto. Le rivelato l'identità se In questo caso purtroppo devo pagare, diamogli un bel deca. Ecco qua, allora qua dispone. Arrivato immediatamente Alborete felice Ecco come dare soldi al alborete ragazzi Quando ragazzi cercatevi sono stati spei e inviate <ride> no, i soldi No, no, no 23 Ma accettato Ok, go, grazie È suo, è suo Che ah. bella oh, oh. sellata che ha preso eh Buon uh. end Allora ragazzi adesso ci stiamo trasferendo nel parco di Monza Andiamo alla famosissima sopraelevata No Futtino no, no, no. Pazzo arrivo, arrivo, arrivo oh. Oh. Via cannone Via, via, via, vai Cannone Eccola la sopraelevata uh. oh. Sua cannone Cannone Pazzo rischio mortale questa ragazzi è la sopraelevata di Monza viene ancora usata quando fanno rally di Monza e ragazzi è incazzata e quello no La proviamo a salirci come è pazzo lì la visuale eh eh un po' di svarianello arriva eh Oddio. che paura così e un lavi ce la facevi ma il problema è che se, se tu esci lì minchia, prendi un cioè anche se atterri giusto Esplodi perché è altissimo, sarà. Farai un drop di 6 metri, eh quasi. giunti alla conclusione anche di questa giornata siamo sulla nostra bella sopraelevata qui ho il recap di tutto quello che ho speso oggi con Satispay. per i commercianti iscriversi al programma Satispay è gratuito non c'è un canone per tutte le transazioni inferiori 10 euro non c'è nessuna commissione solo oltre 10 euro tipo 20 centesimi quindi veramente top infatti stavo pensando quasi di magari iscrivermi al programma Satispay business per il Monza Pizza Bike Park ragazzi perché noi al park accettiamo soltanto contanti e non abbiamo il post proprio perché i costi dei post ragazzi sono troppo alti per un'attività come la nostra che lo facciamo a scopo di attività sportiva promozionale comunque oltre a tutte le cose che vi ho fatto vedere ragazzi in realtà nell'app ci sono una marea di servizi anche ricariche telefoniche pago pa, bollettini pagare il bollo dell'auto e della moto provatela vi lascio il link in descrizione sappiate che comunque ci vorranno circa una settimanina perché l'app effettivamente si attivi e avrete credito sull'app siccome ovviamente si connette Direttamente al vostro conto corrente Ci devono essere tutti gli ok dalle banche Eccetera eccetera Quindi vabbè raga Dalla parabolica è tutto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Che fa pieno paura non le